Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy. E questa volta non abbiamo niente da recuperare, quindi possiamo direttamente iniziare la galassia numero 3 del mondo 6. C'è una lettera da parte della principessa Peach, wow! Ah. Anche la prigioniera la principessa è così premurosa. No, anche la prigioniera, la principessa Peach manda le lettere, questa è la cosa preoccupante. Ok, per la prima volta usiamo questo per arrivare al, al mondo 6. Non capisco perché lo sto usando, visto che abbiamo già il coso, il teletrasporto. Ma il me del passato è abbastanza stupido per fare ste cose. <ride> Non si, non si può fare una, una piroetta mentre si scivola Quindi non si può uh, volare neanche Eccolo l'ho appena superato <ride> Bene, è andato tutto come pensavo Galassia a passo falso, e perché ho già fatto una stella? Uh, vabbè, che okay, ora la recuperiamo. Fuga dall'ascia la infernale. Vabbè, um, recuperare una stella non è così... Uh, una cosa orribile, come recuperare un, un livello di un Super Mario Bros., Uh, intanto c'è solo la stella da prendere e non si può perdere niente allora questa è l'ultima galassia prima del boss finale a parte la galassia um, quella galassia lì speciale che c'è questa è l'ultima galassia normale prima di quella del boss finale Um, ormai da tutte le volte che ci ho giocato uh, in questa galassia um, me la ricordo quasi a memoria qui attenti ai cosi perché vi possono uh, interrompere il salto a parete lo schianto a parete vabbè non cambia niente Um, qui se perdete questa stella lancio non c'è nessun problema Cioè, se entrate nel, nel vulcano non lo so perché non ci sono mai entrato però se perdete quella piccola stella lancio non c'è nessun problema basta rifare quel livello uh, qui c'è la stella segreta uh, e vu questo vuole 80 astroschegge sono un po' difficili da trovare però uh, più avanti ce ne sono anche un altro po quindi non preoccupatevi se non li avete abbastanza se ne avete tipo 70 eh, va bene potete prenderle da qui a un certo punto Mario inizierà a perdere um, a, a perdere l'attrazione <ride> che cosa è successo lì? vabbè ora ve lo spiego che cosa è successo in effetti um, praticamente se, se non tenete premuto la, sulla, sulla, quella, sulla stella blu. Mario perde la, per, perderà la trazione e quindi prenderà come unico punto di gravità quello di questi piccoli pianeti di fuoco e si e, e si brucerà. Ok, siamo già quasi al fine livello. Manca solo una sezione e poi è finita. Uh, qui i nemici se cadono nel fuoco si rivivono, quindi attenti. Basta dargli un calcio ed esplodono. Anche da spenti si possono muovere, quindi si possono buttare dentro il fuoco. Quei... quei gas... quei piccoli gas sono più pericolosi di quanto io pensassi Attenti qui che le piattaforme cadono Ma tanto c'è una piccola curva lì che potete vedere che mi ha salvato Uh, qui la lava non sta salendo qui si sta solo distruggendo tutto nel senso che è questo edificio che si sta sta affondando nella lava per fortuna Mario quando prende la superstella stella si, uh, si teletrasporta al, all'osservatorio cioè se non fosse stato così avrebbe preso la superstella e qui sarebbe morto nella lava wow great job un applauso se siete abbastanza veloci non è, non è affatto difficile questa, questa parte non ha praticamente nessun ostacolo solo alla fine c'è qualche nemico Uh, qui bisogna fare un salto a parete Non è molto difficile Anche se le, le pareti Veramente sono inclinate Ed ecco qui l'attella Bene ce ne mancano 4 stiamo avvicinando alle cento stelle. Fughe impossibile, piovono meteoriti. Not big deal. Uh, questo sì che lo è <ride> uh, Questo non me lo ricordo bene Perché di solito uh, Per le comete uh, e, e, e E la stella nascosta uh, Viene usato di più Il primo scenario Come vedete qui c'è un, uno di quei mostri Di fuoco Bisogna portarlo qui per uh, far, far per accendere uh, le lanterne. Ecco qui. Questa parte è un po' difficile per, per perché si gira attorno a questo pianeta e cambiano i punti di gravità, cercate di non fare i salti in lungo e quali sono i più difficili da fare. Pughe impossibile non si direbbe, un meteorite non mi ha ancora mai colpito. L'unica cosa che mi ha fatto danno sono i cosini di fuoco e la lava. La stella non appare vicino all'ultimo che viene preso, ma appare vicino a quello specifico. Quindi um, cercate di prendere quello uh, per ultimo così uh, siete subito vicino alla stella lancio. lancio. Questa parte con i pallottoli Bill è un po' difficile perché è difficile... Uh, far centrare proprio il pallottolo Bill verso la, la stella lancio chiusa era una stella lancio non me lo ricordo sarà uno <ride> il i di Bill uccidono direttamente i nemici e sarebbe servito se non fossi caduto sulla lava direttamente è andato tutto bene come vedete lì um, se fate un buon uh, lì, lì um, è molto vicino ai pallotti di build infatti se fate un buon salto potete attirare i pallotti di build anche da molto lontano visto che questo pianeta è a Dio, sti nemici... Ma continuano a respawnare? Sono io qua. Cioè, che continuo a vedere più nemici in continuazione. Sempre più nemici. Ok. Perfetto. No! <ride> Perché? Ecco ora lo scopro Che posso attirare i pallotti di Bill anche da qui Da qui Se fate un buon salto attirate i pallotti di Bill Sì se magari Non vi fate prendere da, dal Dal punto di uh, Gravità Sarebbe meglio Alleluia Ce l'abbiamo fatta e, que e quella parte lì Sì è quella parte lì oddio il nostro il gioco preferito, la, la palla con la stella uh, se riuscite a fare quel salto iniziale siete a cavallo perché uh, non c'è più niente di molto difficile dopo uh, non... <ride> perché sono andato così veloce, non era difficile, Sì, dopo 30 tentativi ci riesci bene ne mancano tre. riusciremo a farle tutte in questo video non credo proprio ma veramente lo, lo so che ci riusciamo bene ultima missione um, che mi sa che è una delle più facili ah no Prima c'era la metà pericolo. Metà pericolo di cosa? Dimmi della prima, ti prego. Eh? Vedete? La seconda mi sa che non, non, non ha proprio niente. Non, non si può, non si deve più rigiocare dopo la prima volta. E meno male perché è, è la più difficile. e eh, qui sempre le solite cose basta che non vi fate prendere uh, questo commento pericolo mi ricordo che era piuttosto difficile Perché nell'ultima parte, nell parte non vi potete far prendere neanche una volta dalla lava se non morite subito qui non potete cittare per con lo spavillotto non potete sbloccare l'altro pianeta che magari è pure più facile da fare No, non è vero, però. Beh, sono... sono ci sono gusti e gusti. Ma tanto non si può fare. Che fail. Wow, che mossa da speedrunner! Guardate che salti in lungo, Il professionista! E <ride> lì ho rischiato grosso! che um, quella l'ultima stella, cioè l'ultimo frammento di stella lancio che ho preso è uno dei, dei più difficili da prendere. Ecco, siamo alla parte finale. Quei nemici che prima davano un po' fastidio, che alle volte ti colpivano, però vabbè tanto mi posso riprendere. Ora sono i nemici quelli che devi evitare per forza se no poi muori. Ok. Ultime due stelle. E entrambe sono piuttosto facili. Non ho mai detto, ma è bello vedere l'osservatorio um, tutto completato da, da lontano. Prima aveva tipo il tetto tutto nero. Alcune parti tutte nere. Allora, l'uno è.. Il, la prima missione è, è la, la più facile. Uh, la 2 è la più difficile, questa è quella di mezzo, non è, non è tanto difficile ma neanche troppo facile. Quel salto a parete era la cosa più pericolosa che ho mai fatto in tutta la mia vita. Quando vengo colpito, penso. Madonna, ora, ora sono morto perché penso ancora che sia la, la pietra pericolo. Qui non capisco cosa devo fare perché mi dico dove sono i frammenti stella come faccio ad arrivare al prossimo pianeta um, veramente devo uccidere semplicemente tutti i nemici Ok, no, non è un problema di taglio, è soltanto che uh, non, è, non, uh, non serviva tagliare. Tanto sono qui. Bene, ora ci riporta indietro, No, non è vero. Devo smetterla di morire per motivi stupidi Perché non prendo quella moneta? mola prendi la moneta <ride> um, siamo da tutt'altra parte se morivo per, per quel coso che mi spinge eh. Non lo so, non posso fare niente al, al me del passato. Eh, però. Eh, non lo so. Elimino il video, ecco. Anzi, invento la macchina del tempo e gli do uno schiacco. Eh, al, al, non abbiamo bisogno di lui visto che ci siamo tenuti il fungo energia da tutto, per tutto questo tempo. Scusate e visto che non ci bastava re caliente più caliente di prima ora nel mondo 6 abbiamo pure il, um, il dino piragna infiammato e vabbè si capisce che dino piragna um, è, è difficile questa battaglia boss <mai> Se avessi fatto Bowser prima di questo, questo sarebbe stato l'ultimo boss di... Vabbè, si capisce che Bowser è il boss finale. <ride> Troppi spoiler qui. Um, questo sarebbe stato l'ultimo boss del gioco. Mi ricordo che potevo andare già al boss, al boss finale uh, dopo aver completato il mondo 4. Vai, non è un problema perdere questa che è il fungo energia, tanto questa è l'ultima fase. Solo che l'ultima fase è la più difficile, perché alterna più velocemente il fuoco e il normale sulla coda. Bene. E ora l'ultima um, stella, quella nascosta. Più che nascosta e secondaria, perché sappiamo già dov'è. E ce l'ha il ghiottone. Il, il problema è prendere 80 mini stelle. Astroschegge. <ride> um, praticamente, sapete quella scena in cui bisogna. Uh, prende l'astroschegge mentre Mario vola dalla, um, dalla stella lancio bene lì è la, la maggiore fonte di astroschegge di questo livello 38 non è molto vedete Non siamo neanche a metà Beh più o meno non siamo a metà visto che Comunque possiamo andare avanti e poi tornare indietro per prendere quelle, quelle altre Ok, vediamo quante riesco a prendere eh non è abbastanza però sono almeno 70 quindi posso andare avanti e prendere quelle di prima posso andare avanti prendere quelle di dopo e, e tornare indietro Ok, ora ne abbiamo 80. Potete lasciarvi andare, tanto c'è il. la. l'attrazione del pianeta. Tra la, parlo con te. Hai delle altre schedge? O voglio mangiare il nostro schedge? Ah, bla bla bla. Siamo bla bla bla Ok Abbiamo un nuovo pianeta Ora uh, è qui che ci sarà la stella um, Nelle parti bianche Cioè nelle parti più chiare Cioè il, no, la lava non, non ci sarà Quindi um, Cercate di stare lì il più possibile. Infatti sono, è lì che si trovano le, le, le piccole stelle d'argento. Ok, lì c'è l'ultima. Però prima prendiamo il fungo d'energia così... Così... Ci prendiamo un po' di cura. Ecco qui. La stella non è molto lontana, anzi è vicinissima. Ecco qui. non è ancora tempo per l'altro. ok ora um, pot potete vedere la playlist se, se la serie vi interessa l'episodio Le precedente e quello successivo cioè l'episodio finale di Super Mario Galaxy ci, ci vediamo al, um, all'episodio finale ciao